Oggi su Ideandoo vi parliamo di una cosa davvero utilissima, vi parliamo del servizio Evanto Elements. Evanto Elements è un servizio che in abbonamento vi dà un sacco di risorse grafiche. Il vantaggio rispetto ad altri siti internet è che con un piccolo abbonamento mensile potete scaricare tutto quello che volete. In altri siti molto spesso succede invece che voi dovete pagare ogni singolo file che scaricate. Avrete a disposizione davvero un sacco di risorse come fotografie, template, musica, effetti sonori, e tantissime grafiche già pronte e soprattutto utilizzabili a scopo commerciale che cosa vuol dire esattamente scopo commerciale lo scopo commerciale vi permette di fornire questo servizio che voi pagate mensilmente anche ai vostri clienti. Quindi queste risorse possono essere utilizzate anche per dei vostri clienti. Quanto costa esattamente Evanto Elements? Costa 14,50, costa 14,50 al mese e vi permette di scaricare tutto il catalogo. Il vero vantaggio è la quantità di risorse che mette a disposizione e soprattutto di poterlo utilizzare a scopo commerciale perché molti non sanno che scaricare le immagini da Google non è assolutamente legale ovviamente se le devi utilizzare allo scopo commerciale. Non ti preoccupare se un domani deciderai di smettere il tuo abbonamento con Evanto Elements. I file che hai già scaricato per i tuoi clienti rimarranno comunque tuoi e utilizzabili per quel determinato progetto. Ora vi faccio vedere quali risorse sono disponibili su Evanto Elements. Allora questa risorsa è comodissima ad esempio per eh, chi deve realizzare video come il youtuber, ad esempio, eh, dove potete trovare sia dei video stock, quindi video che hanno eh, ad esempio un'introduzione a una città, ve ne faccio vedere uno così in questo momento, eh, che possono essere utilizzati ad esempio come sigla o come qualunque altra risorsa all'interno del video, poi avete i video template che includono dei veri e propri template che possono essere utilizzati in After Effects o eventualmente in Premiere Pro, altre due risorse estremamente utili proprio per gli YouTuber possono essere la musica e gli effetti sonori in entrambi i casi avete la possibilità tramite un motore di ricerca che vi permette di avere il genere, il mood o eventualmente anche in base agli strumenti musicali. Avete risorse grafiche anche qui suddivise in template e grafiche vere e proprie. In template troviamo sempre cose utilizzabili all'interno di altri programmi come Photoshop eh, possono essere oppure dei loghi che hanno già dei livelli quindi sono già strutturati veramente bene per poter essere utilizzati da grafici professionisti poi invece avrete le grafiche che vi permettono di avere cose già pronte ma la differenza tra questi due è che in uno nei template avete proprio la risorsa intesa come modificabile e magari al suo interno non trovate le immagini relative a quello che voi vedete Invece in grafica sì perché eh, questo disegno qui voi lo ritroverete nella grafica. Poi avrete i, le presentazioni che possono essere anche qui di Keynote, Powerpoint o per Google Slide. Una risorsa che io personalmente utilizzo tantissimo e che utilizzo tanto anche proprio per i Deandu ed è quella delle fotografie che vi permette in base al colore, cosa per me importantissima, e anche in base ovviamente al motore di ricerca o a quello che state cercando, di avere tantissime foto scattate da fotografi professionisti. Poi avete le font. Eh, che differenza anche c'è qui tra eh, scaricarle da siti come DaFont o Font Squirrel, ad esempio? La differenza è che qui sono proprio a uso commerciale, quindi se voi scaricate questo font lo potete utilizzare nel vostro logo, lo potete utilizzare in una vostra brochure o dove volete. Invece molto spesso i font che trovate su DaFont non sono utilizzabili a livello commerciale. Ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale e commentate in descrizione, questo ci aiuterà tantissimo. Grazie mille!